Bella ragazzi, oggi video leggermente diverso dal solito perché faremo una sfida che stavolta scelgo io Se perdo su Happy wheels il video finisce So che già altri youtuber hanno fatto questa sfida ragazzi Ma io voglio portarla per questo motivo che vedete ora a schermo Come potete vedere c'è un messaggio di whatsapp risalente al 14 di dicembre Che io avevo scritto su un gruppo in cui sto praticamente solo io Infatti utilizzo questo gruppo whatsapp per scrivere tutte le idee che mi vengono in mente per dei video durante la giornata E questo messaggio risale al 14 dicembre Quindi molto prima che tanti altri youtuber portassero il video E quindi niente io vi lascio il video Ok ragazzi quindi stiamo veramente provando finalmente Happy Wheels Ho visto un po' questi dovrebbero essere i livelli tipo non lo so verificati Non so quale mettere Speed bridge proviamo questo Ho visto già i comandi mi sono un po' interessato Esatto come potete vedere una grande maestria dei comandi Andiamo avanti, credo che non abbiamo tante alternative, sinceramente uh, Ok Sembra tranquillo per ora, non dovrei avere problemi Vediamo questo che fa Ok eh, Non credo che fosse prevista una cosa del genere Però il mio personaggio è ancora vivo C'ha solo un po' di spina dorsale fuori Però è tutto nella norma, dai Andiamo Come se non fosse successo nulla, ragazzi uh, No, fra fra Non fare stupidaggini Ok, ok, ok Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ragazzi Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo tutto a posto. No? Allora, mi servono solo le gambe. Tanto, ok? A posto. Credo che dobbiamo cadere qui. Esatto, perché stava il giro che te lo faceva fare, ok? Calmi. Sta funzionando. Sta stranamente. Funzionando.